ciao ragazzi bentornati sul canale youtube siamo al 29 di dicembre quindi l'anno è quasi finito domani però gioca la juventus ultimo test amichevole prima della partita ufficiale che andremo a giocare il 4 di gennaio con la cremonese e quindi iniziamo un po' a vedere tutte le facce rientrate a Torino, quindi partiamo da un discorso in realtà che, che arriva da ieri, però viene confermato oggi perché Rabiu è arrivato a Torino ed è tornato alla continassa a lavorare, ad allenarsi e come stiamo leggendo in realtà anche altri giocatori che hanno disputato la finale del mondiale in Qatar e che giocano in Serie A sono rientrati o stanno rientrando come Di Bala e come Lautaro per essere a disposizione degli allenatori per la prima giornata di campionato gli altri due che eh, non rientreranno oggi come Rabiot o presto, prestissimo come Di Bala e come Lautaro sono appunto Di Maria e Paredes che rientreranno il 2 di gennaio ora piccola parentesi perché su YouTube non avevamo ancora parlato non è una polemica è soltanto un opinione personale a me da tifoso devo dire la verità, ha dato leggermente fastidio questa cosa, mi ha dato leggermente fastidio, perché è vero che hai dei giorni di ferie concordati con la società, ma è anche vero che dall'altra parte, come stanno tornando prima, come si stanno tagliando le vacanze altri calciatori per essere a disposizione per un impegno imminente di campionato da parte del club che ti paga lo stipendio, probabilmente un paio di giorni in più di vacanza si poteva rinunciare per essere a disposizione appunto del club, dell'allenatore, dei tifosi, di, di tutti, di tutti quelli che riguardano la Juventus perché io ricordo quando Di Maria si metteva la faccina, che si metteva la mano in faccia perché si diceva che avrebbero chiesto dei giorni in più alla Juventus per preparare il mondiale e quindi saltare Juventus-Lazio diceva fake news sembrava quasi, ma secondo voi io faccio una roba del genere al club devo dire la verità, il comportamento di questi due calciatori che comunque hanno pieno diritto eh, hanno assolutamente pieno diritto di fare quello che vogliono, però dall'altra parte io da tifoso penso di avere comunque pieno diritto a dire che un pochino mi dà fastidio, perché quasi tutti i calciatori che hanno giocato la finale sono tornati, quasi tutti i calciatori che hanno giocato la finale hanno rinunciato a un paio di giorni non vedo perché gli altri non dovrebbero farlo poi ripeto, liberi di farlo però anch'io libero da tifoso di dire ragazzi miei una certa, bisognerebbe anche pensare al club nel quale stai giocando e che appunto eh, ti paga lo stipendio. Populismo, non populismo, semplice opinione, personale, considerazione, lettura. Possono farlo tranquillamente, assolutamente sì, così come io posso dire probabilmente si potrebbe fare qualcosa di diverso. Qualcuno mi ha fatto notare che è la stessa cosa eh, di, di un'azienda un normale, quindi se, della gente comune. Sì, però a me è capitato di mettere giù delle ferie tante volte nella mia vita e eh, che poi mi dicessero no, guarda, eh, questo giorno o comunque questi giorni devi slittarli, cambiarli, modificarli, ridurli perché abbiamo un altro impegno lavorativo e eh, eh, lo si fa. E credo che una partita di campionato di Serie A sia considerabile. Un impegno lavorativo a tutti gli effetti, quindi è vero che funziona come le persone comuni, però le persone comuni, o almeno a me è capitato di, di dover dire, va bene, rinuncio magari a questo giorno di vacanza che era già stato concordato perché il lavoro chiama e, e quindi facciamo così, ribadisco. Semplice posizione, non, non, non è una polemica, non è una voglia di puntare il dito, è semplicemente che succedono le cose, le commentiamo e diamo un nostro riscontro fine, niente di. Però ieri parlavamo anche di McAllister e vi dicevo: bah, secondo me la Juventus in questo momento non può permetterselo, credo che sia un giocatore abbastanza costoso, un giocatore che si è messo in risalto durante il mondiale, un giocatore forse anche che gioca in un ruolo dove non abbiamo immediato bisogno. Invece, a quanto pare, poi anche qui prendiamola con le pinze. Perché eh, l'altro giorno si parlava di Isco ed era a sport media e vi dicevo: Ma, ragazzi credo che sia un pezzo che Sport Mediaset non becca un'esclusiva di calcio mercato oggi invece ne parla la Gazzetta come ne parlava ieri ma oggi spinge, non è che fa solo il nome come era successo ieri dice... McAllister avrebbe detto sì alla Juventus, c'è cioè l'interesse da parte del calciatore di trasferirsi alla Juventus, meta graditissima, quindi un altro argentino, dato che abbiamo parlato degli argentini prima, un altro campione del mondo, se la Juventus e il Brighton trovano l'accordo economico per il trasferimento del calciatore, lui è ben disposto ad andare a Torino. Wow, ehm, devo dire la verità, come vi dicevo ieri non mi aspettavo eventualmente, come non mi aspetto perché adesso non è che è successo chissà che cosa però se ci sono queste descrizioni magari può essere vero, ma continuo a non aspettarmi un colpo così costoso a centrocampo da parte della Juventus a gennaio. È anche vero che c'è un pezzo che si aggiunge al puzzle, oggi si parla anche di un'ipotetica cessione di McKennie che andrebbe a finanziare appunto l'ingresso di un altro centrocampista. E allora in questo caso vi dico, lo comprenderei già di più, ma il discorso che vi facevo ieri, non è che la Juventus non investe come fanno in Premier, la Juventus investe, certo, ma prima o dopo, o comunque deve farlo in maniera collegata, poi deve cedere un pezzo, un pezzo pregiato, deve fare cassa. Abbiamo preso Bremer, quest'estate, vero, abbiamo pagato 50 milioni, abbiamo ceduto De abbiamo preso Vlaovic, vero, ma abbiamo ceduto Kuluseschi e Bentancur. Tutte le volte che facciamo un ingresso di un certo tipo, poi c'è anche una cessione importante, quindi bene o male è da un po', abbiamo preso i Iguenzi, ma abbiamo venduto Pogba, L'unico, se proprio vogliamo, come eccezione è stato effettivamente Cristiano Ronaldo, che, che è stato un, qualcosa, un binario parallelo, diciamo così, che infatti forse ha portato anche a una situazione di incertezza economica, anzi, probabilmente senza il forse, che stiamo vivendo eh, tutt'ora, tutt'oggi, e poi siamo stati costretti a cedere vari giocatori come Cancello, Spinazzola, Emmerciano, insomma. Dopo è stato un bel dispiacere, diciamoci la verità, abbiamo iniziato un turbine, un turbine che ha portato anche alla situazione che viviamo oggi, che leggiamo oggi, di cui si è parlato nel Consiglio di Amministrazione della Juventus, nell'Assemblea degli Azionisti e tutto, tutto, tutto quanto, insomma, che, che va anche un po' extra campo, ma che è collegato ovviamente a cose che devono avvenire poi sul campo. Però sempre su Gazzetta leggevo un articolo interessante perché faceva riferimento a tanti giocatori che la Juventus ha comprato a centrocampo quindi adesso voglio, voglio farvi qualche nome mi rimetto l'articolo qui davanti e ve lo leggo perché dice da Emre Can a Pogba da Ramsey a Paredes eh, Artur Locatelli Rabiot, Zaccaria quanti centrocampisti ha comprato la Juventus negli ultimi anni quando eh, in realtà prima c'era un vero e proprio centrocampo titolare che era Vidal, Pirlo, Pogba e Marchisio quello sapevi che era un centrocampo titolare come lo era Pjanic che dira e invece ora tanti giocatori acquistati a centrocampo, ma l'assenza di un centrocampo titolare è vero è vero, c'è poco a girarci al centro, noi negli ultimi anni abbiamo veramente l'unico vero, l'ultimo vero centrocampo titolare di cui ho memoria per la Juventus, che poi è rimasto un centrocampo titolare è Pjanic Kedira e Matuidi, che sono stati centrocampo titolare sia con Allegri sia con Sarri, perché poi dalla seconda parte di stagione in poi con Sarri è iniziato a entrare Rabiot, è iniziato a entrare Bentancur, poi con Pirlo sono entrati McKenny, Ramsey, eh, Arthur poi l'anno scorso con Allegri Locatelli, poi a gennaio si è arrivato Zaccaria, però poi non si è fatto giocare quell'altro. Quest'anno eh, ne abbiamo presi altri, anche quest'anno abbiamo comprato dei, dei giocatori. Ma non solo vabbè, Pogba, Paredes, non solo, ci sono Locatelli, Fagioli e Miretti che sono venuti fuori. Quindi è vero, oggi sembra che la Juventus abbia trovato un centrocampo titolare. Che è Locatelli, Rabiot e Fagioli. Che nelle sei vittorie consecutive, quasi sempre o comunque spesso sono stati loro i tre centrocampo. Quindi da quel punto di vista la Juve sembrerebbe aver trovato. Però dall'altra parte vi dico, ora abbiamo un giocatore in scadenza, addirittura un giocatore che potrebbe partire già a gennaio per essere monetizzato. Pogba comunque dovrà entrare, immagino, all'interno di un'idea di titolarità della Juventus, perché se no è stato acquistato per niente. Però dall'altra parte Fagioli sta facendo molto bene. Forse Miretti in questo momento è un po' in calo, ma forse più che fisico-psicologico, ma ci sta... Se 2003 fa vent'anni 20 con l'anno nuovo, quindi direi sfido tutti quelli che sono passati per i vent'anni a ricordarsi come erano a vent'anni, <ride> sicuramente non si aveva la capacità di poter giocare alla Juventus Nia dal punto di vista mentale, dal punto di vista tecnico e fisico, quindi direi che quello ci sta, però dall'altra parte effettivamente ragazzi, noi negli ultimi anni ci stiamo divorando, ci stiamo letteralmente divorando i centrocampisti. Letteralmente divorando i centrocampisti senza mai riuscire ad incastrare è per quello che vi dico: cioè, io anche quando ieri ho letto McAllister e prima avevo letto Isco, va bene, sono nomi possono far più o meno bene, possono essere più o meno interessanti, più o meno appetibili. però io continuo a guardare la difesa della Juve, continuo a guardare gli esterni della Juve. A centrocampo in attacco c'è l'abbondanza, c'è un giocatore che rimanga fuori. Se devo fare il campetto, lo schemino 3-5-2 o 4-3-3. C'è abbondanza e dico anche, madonna, questo qui mi deve rimanere fuori. Ma se guardo i terzini, se giochiamo con la difesa 4, guardo gli esterni, se giochiamo con la difesa 3, guardo i difensori centrali in ogni caso, e dico, mannaggia, e dico, mannaggia, e lo dico forte. Quindi, io capisco cedere McKenny, perché c'è abbondanza al centrocampo. Se poi parte anche Rabiot, allora ci sta che tu vada a prendere McAllister. Però... Già che lo ha Cremonese con quadrato che questi problemi a ginocchio probabilmente dovrà giocarci su lei in quella posizione di campo o forse Barbieri capite bene che iniziamo a essere poi se vogliono mettere Barbieri o su lei al centro del progetto in quella posizione o vogliono provare per me su lei in quella posizione fa fatica Barbieri è già più idoneo piuttosto che andare sul mercato va benissimo non è che va bene, va benissimo però dietro ragazzi un, almeno un difensore in più ci vuole almeno un difensore in più ci vuole perché la nostra difesa centrale in questo momento è Bonucci Bremberg Rugani e Gatti Se giochiamo a 4 Se giochiamo a 3 aggiungiamo Alexandro e Danilo Sono sei giocatori Di cui l'unico veramente affidabile è Bremer Subito dopo di lui c'è Danilo e Gatti è ancora da scoprire Bonucci in fase calante Rugani non vorrei parlarne Di Alexandro ne abbiamo già parlato abbastanza Va benissimo McAllister Se partono due centrocampisti Ci sta È assolutamente sensato Fai cassa Vai a investire Cedi un centrocampista che andrebbe via zero, prendi un centrocampista che esplosi, interessante, benissimissimo, sarei contentissimo. Se partono McKenney e Rabiù, McAllister ha assolutamente senso. Però se poi invece l'idea è cedo McKenney per prendere McAllister, allora ti dico, allora facciamo una roba, cediamo McKenney. con quei soldini lì, possiamo mettere una toppa dietro? Eh, perché sennò si inizia a far fatica. Questo è un po' secondo me il modo di ragionare in questo momento lato Juve per quella che è la rosa, per quella che è stata l'evoluzione del modo di giocare quindi passare da un 4-3-3-5-2 e per quelle che sono le esigenze vere e proprie di mercato perché sulla destra ripeto Barbieri vince quadrato fino a fine stagione poi quadrato va via e dobbiamo organizzare benissimo, va bene, guarda, non succede niente a centrocampo ce n'è che non ce n'è che deve rientrare anche, mamma mia davanti, mamma mia Dietro, sembra, avete presente il meme del cavallo? Che la coda è bellissima, e poi c'è la faccia che è disegnata male. Ecco, noi siamo, siamo fatti al contrario, abbiamo una difesa un po', un po ballerina.